A Cincinnati, Dimitrov asfalta su gita. Grigor Dimitrov scala le marce e ferisce pesantemente un Iwiki su gita spossato e spaesato. Semifinale al Western e Southern Open, per lui Donaldson o Isner. L'esplosione a sorpresa dell'esperto nipponico. Balenava nei tornei minori Iwiki su gita, remava allegramente tra i challenger europei. Poi la svolta, la scoperta dei tornei veri, l'entrata vorace e veloce nel mondo ATP. Agile e leggero sulle gambe, discreto con dritto e rovescio. Affronta Grigor Dimitrov, l'incantatore bulgaro, che poteva mietere ancora più vittime ed ottenere riconoscimenti importanti. Costante nella sua incostanza. Parte bene Dimitrov, pressante e imbattuta ed intelligente ad aprirsi il campo subito in uscita dallo stesso, trovando un'invidiabile profondità. Sugita non tiene ritmo e fatica enormemente a leggere le traiettorie dei colpi piatti e pesanti di Dimitrov. Il giapponese nonché, non è della partita, serve piano, senza mordente, con Grigor che... Invitato a nozze, si prende anche le briciole. Assorbe tre errori goffi del suo dirimpettaio, dritto in avanzamento evitabile, e due colpi a rete, e poi gli strappa il servizio. Dimitrov è perfetto, viaggia su un altro pianeta al servizio, e concede nulla anche con l'opzione 1-2. Finalmente anche su gita si sblocca al servizio. Ma rischia sempre qualcosa, nel 6 grado game sbaglia due volte da fondo, prima di regolare il mirino e prendersi il game. Sul 5-2, ecco l'accelerata decisiva, Dimitro trova profondità sul suo servizio docile, su gita è lento e non trova gli appoggi, finendo con il corpo indietro e colpendo a rete. Scende 0-40, ma ritrova servizio e dritto nel momento più delicato. Ai vantaggi, però, tornano gli spettri, sbaglia un becco un taglio esterno, e sparacchia malamente il dritto. Dimitrov, fonte, chiocciola e tennis Twitter. Secondo set che non sembra voler cambiare trama. Dimitrov solido e profondo, perfetto anche sotto rete, Sugita boccheggiante da corrente alternata. Nel 2 grado game, è già break. Soffre tremendamente lo slice tagliato e basso di Dimitrov, non trovando timing sulla palla. Come al solito, trova ristoro nel servizio, ma viene punito con una demi deliziosa e cede il servizio. Sugita si spegne definitivamente, concede un altro break con le stesse modalità del precedente. Dimitrova ha tempo anche per lo show, volè in tuffo per le telecamere, mentre il match scivola via. Suggita, fonte, chiocciola live tennis Twitter.